Parliamo, parliamo di flessenti. Andiamo sempre alla ricerca, eh, noi archi nudi, eh, del flettente non solo migliore, ma quello che perdono di più, quello più morbido, quello che comunque mi permette 40 libbre, ma, per, ma sembrano 30, eh, quello che non faccio fatica, eh, che è quello che quando rilascio qualsiasi modo di rilascio la freccia vada a eccetera Purtroppo non è proprio così che funziona. Diciamo che per l'arco nudo un uomo, un paio di flettenti, eh, intanto eh, deve essere rigido, deve essere rigido, eh, deve essere rigido in punta, non deve avere eh, la possibilità di, di torcere non avendo stabilizzazione, non avendo nessun accessorio che ci, che ci permette, ecco una cosa che ci può far perdonare qualche errore, noi non ce l'abbiamo, noi racchi nudi e quindi dobbiamo cercare qualche flettente che ci dia performance ma anche eh, sicurezza di stabilità e di antitorsione. Eh, flettenti che vanno bene ce ne sono parecchi, eh, ne ho provati molti e uno che sono rimasto eh, e molto interessante di cui sono rimasto eh, sorpreso eh, anche per il suo profilo no? un po innovativo anche se molte case comunque hanno questo questo profilo eh, sono i inflettenti prodotti artigianalmente tra parentesi da davide vicini eh, che sono, sono questi qua sinusoide vedete che hanno un profilo un po, un po strano e eh, mi hanno permesso intanto di vincere il campionato del mondo IFA, eh, che, non, che non è poco, che è una gara comunque 3D che si, si, si, si svolge sui stacchi tridimensionali, ma mi ha permesso comunque di avere, nonostante il mio basso libraggio, questi sono 66-36 e al mio allungo sviluppo 34-35 libre. Eh, mi hanno permesso comunque di avere una buona performance e un'ottima un stabilità i flettenti sono rigidi giusto una volta in trazione eh, questo profilo permette per l'appunto di avere una certa rigidità il, le lamine di carbonio eh, contribuiscono a, a questi risultati eh, non mi sono trovato male eh, anche se eh, nell'indor uso gli OIT, gli orite 4, eh, nel 3D preferisco utilizzare questi, sono, sono molto performanti e mantengono il giusto grado di stabilità che mi permette, ma vediamo un po' l'utilizzo. Intanto ovviamente sempre il mio straordinario nero di cui faremo poi una recensione adeguata diciamo che il problema più grosso eh, che può essere eh, rappresentato eh, e mal interpretato è il caricamento dell'armatura armare l'arco armare l'arco con questo profilo di frettenti può essere sempre un grosso problema ma con un piccolo trucchetto si ottengono un piccolo trucchetto, un vecchio trucco, eh, i vecchi arcieri, eh, questo carichino eh, lo utilizzavano da anni, anni, anni, anni, anni. Questo è il carichino che tutti possono costruirsi, costa 0, qualcosa e, ed è veramente ottimo. E consiglio a tutti di utilizzare questo, con qualsiasi tipo di arma. Questi flettenti che hanno questo profilo eh, dobbiamo, non dobbiamo torcerli no? quindi anche lo stesso carichino che si compra che in cui si, si utilizzano sui tip eh, è pericoloso perché torce, torce eh, la parte terminale del flettente e, e può rovinare a lungo andare può rovinare come fare con questo carichino? Eh, intanto mettiamo il nostro carichino nella gamba Mettiamo la nostra corda, che è indispensabile, Ovviamente non abbiamo persi i giri, ricordiamocelo sempre. Loop più grande davanti loop più corto dietro. Quindi inseriamo il nostro loop in questa zona, inseriamo il loop più piccolo che non deve... è più piccolo per l'appunto perché non deve scappare una volta che armiamo l'arco, quello più grande poi Prendiamo l'arco in questo punto, tendiamo la corda, entriamo dentro con la gamba destra e con la gamba sinistra sul nostro carichino inforchiamo nel punto dove non provocheremo torsione, non molliamo mai la corda, andiamo verso il fondo e non possiamo fare altro che questo movimento. Ecco fatto l'arco non si è torto neanche di un minuto e abbiamo raggiunto il nostro giusto usciamo con la gamba prendiamo il nostro carichino e lo poniamo da no. parte ecco che abbiamo il nostro arco vedete? è un ottimo suono vediamo come si comporta durante il tiro vibrazioni non ne ho e che ho i 4, credetemi, lo utilizzo nel... Nel, nell'indor proprio per non avere minimamente vibrazioni perché l'indoor tiro molte frecce mi alleno molto durante l'inverno e bisogna proprio cercare eh, di non avere minimamente eh, vibrazioni ma anche questo oltre alle grandi performance superiore allo 4 a al mio modesto parere eh, ha una ottima stabilità vediamo, vediamo il tiro Vediamo il tiro, uno stringo di 18 metri, ancoraggio, avete sentito? Suono secco, vibrazioni praticamente nulle, è veramente un proiettile, la freccia, quindi è 34 libri. Lo rivediamo. ancoraggio, espansione e rilascio. Direi veramente ottimo. La messa a punto è stata semplicissima, sono drittissimi, come vedete sono perfettamente dritti, il profilo è performante, ci sono altre case che fanno eh, questo profilo, non è... Non è solo Davide Vicini con i suoi sinusoid, ma costano veramente un'esagerazione. Secondo me eh, costano un'esagerazione gli, eh, gli altri tipi di fratelli. Questi pur, fa, pur essendo fatti artigianalmente, quindi uno a uno controllati eh, con grande precisione, eh, sono, sono veramente, veramente una sorpresa. Sono stati una sorpresa per me. E, una sorpresa che mi ha permesso di per vincere il titolo mondiale IFA e di ottenere delle buone prestazioni del treno. Rivediamo. Direi veramente veramente veramente ottimo killer consigliato, io consiglio sempre di partire col killer da zero e poi andare a trovare il giusto punto di incontro. Ovviamente con calma, comunque ne abbiamo già parlato per quanto riguarda questo punto. Sinusoide, Davide Vicini, questi sono dei 66-36, sentiamo ancora il rumore, che è sempre un un parametro importante per quanto riguarda per quanto riguarda l'arco, direi veramente ottimi, sotto ogni punto di vista. Vediamo lo smontaggio, anche lo smontaggio direi molto semplice che io consiglio sempre questo sistema prendiamo, gamba destra, vedete che la... va proprio nell'incavo, in quest'incavo qua, proprio per non torcere il, il tips, prendi quell'incavo, non dobbiamo fare altro che spostare il peso leggermente, scollegarlo, ma con grandissima semplicità, manteniamo la corda in tensione, usciamo e non facciamo altro, sempre mai mollare questo capo, togliamo il capo dal flettente inferiore, inseriamo i due loop e li facciamo rientrare uno nell'altro. Perfetto, così non possiamo perdere più. Perfetto, il nostro carichino, 0,1 euro, la nostra corda, ecco, possiamo tranquillamente smontare i flettenti e Grazie a tutti.